Belen Rodriguez in un labirinto incantato, la foto conquista il web. Inarrestabile e sensuale, Belen Rodriguez continua a riscuotere un successo dopo laltro, dimostrando che grazie alla determinazione e al talento, ogni sogno può diventare realtà. La showgirl argentina ha sfoggiato la nuova collezione di abiti da sposa di Alessandro Angelozzi, apparendo una sirena romantica, i fan hanno reagito con grande entusiasmo agli scatti postati sul suo profilo Instagram, paragonando Belen ad una principessa in un labirinto incantato. Belen Rodriguez in versione principessa moderna. Capelli mossi sciolti sulle spalle, un make-up leggero, perfetto per valorizzare il suo incarnato, e un abito bianco di pizzo con lo strascico, Belen Rodriguez era la principessa di un labirinto incantato e nessuno ha saputo resistere al suo fascino. La showgirl argentina ha deciso di condividere questo scatto dello shooting sul suo profilo Instagram e nel giro di poche ore la foto ha raccolto oltre 200.000 like e migliaia di commenti di apprezzamento da parte dei fan. Quando ha postato la prima foto, alcuni giorni fa, gran parte del pubblico si era interrogato su quale fosse il reale significato di quellabito, nessun matrimonio in vista per Belen, o almeno non ancora. La relazione con Andrea Iannone procede a gonfie vele e i due sembrano più affiatati e innamorati che mai, ma per ora di nozze non si è parlato. La showgirl argentina sta dedicando molto tempo ai numerosi progetti professionali che la vedono occupata in questo periodo, oltre al lavoro di presentatrice infatti Belen collabora in veste di modella e testimonial per molti brand nazionali ed internazionali, facendo anche alcuni viaggi lunghi. Come quello a Los Angeles per lo shooting di Swarovski. Considerata a tutti gli effetti una trendsetter e una web influencer di fama mondiale, la Rodriguez ha conquistato una larga fetta di pubblico nazionale e non solo, riscuotendo l'acclamazione generale. Belen e il suo corpo da sirena. Negli scatti di questo ultimo servizio fotografico, e molti hanno notato e apprezzato le forme del corpo di Belen, snella, ma allo stesso tempo sinuosa, la showgirl argentina possiede il segreto per avere un corpo da vera star. L'abito da sposa l'ha valorizzata moltissimo, ma già in altre occasioni la Rodriguez ha avuto modo di condividere scatti in cui esibiva tutta la sua bellezza. Oltre ad avere un fisico da modella, Belen Rodriguez è molto apprezzata per la sua sensualità innata, ma i volgari, le labbra carnose e gli occhi scintillanti non sono passati inosservati. Il merito è sicuramente di madre natura, ma non solo, la showgirl argentina dedica molto tempo alla cura del suo corpo e, oltre a seguire una dieta, pratica moltissima attività fisica. Anche quest'estate, durante la sua lunga vacanza a Ibiza, Belen ha postato foto in cui era intenta a dedicarsi ad alcune discipline acquatiche e il modo in cui indossava i bikini hanno dimostrato quanto sappia mantenersi in forma in ogni situazione. Bella, sensuale e provocante, ma senza mai esagerare, Belen Rodriguez sa essere conturbante e femminile. Conquistando il pubblico italiano e internazionale con il suo fascino da e fatale.